Il termine del mio primo periodo di maternità era cambiato tutto. Eravamo diventati tre. E avrei detto addio alla biblioteca d'arte dei musei cinici. Avrei ricominciato tutto alla biblioteca musicale Andrea della Corte. Cosa avrei potuto desiderare di meglio? avrei lavorato all'interno di una bellissima villa d'inizio settecento che nel corso degli anni aveva intrecciato la sua storia con re che l'avevano inaugurata con marchesi che l'avevano ampliata con truppe che l'avevano devastata e con i gesuiti che ne erano stati gli ultimi proprietari prima che il comune di Torino l'acquistasse nel 1976 una villa ospitata in uno dei più bei parchi di Torino e su cui veglia l'albero forse più vecchio della città. E tutto questo si trovava solo 5 minuti a piedi da casa mia. Avevo però un piccolo tarlo che mi rodeva. Io, di musica, non sapevo nulla, o quasi. La memoria mi riportava agli anni della scuola media, quando eseguivo l'inno all alla gioia con risultati discutibili. E con buona pace di Beethoven, e da allora non era cambiato molto. Fin dal primo giorno di lavoro capii subito che era entrata in un luogo in cui iniziati all'arte musicale si muovevano con disinvoltura, aiutati dalle mie nuove colleghe, efficienti vestali di un tempio musicale. Per me invece era tutto un mistero. Anche quello che fino allora mi era sembrato familiare sembrava ora sfuggirmi. Mi passavano davanti agli occhi parole del tutto nuove. Anche le collocazioni dei libri sembravano una foresta di segni inestricabile. Abituata a frequentare le biblioteche e i libri fin da piccola, ora mi sentivo affogare in un mare di note stampate che non mi dicevano nulla. Ancore di salvezza a volte comparivano all'improvviso tra le note immagini inaspettate le uniche che riuscivo a decifrare e alle quali rivolgevo la mia attenzione come un naufrago in cerca della terra ferma. Passavano intanto i mesi e il mistero man mano si svelava. I luoghi e i documenti della biblioteca diventavano man mano familiari e mi capitava sempre meno, di fronte a una richiesta di un lettore, di gettarmi a compulsare Wikipedia. La musica, intanto, mi girava intorno a sua dente. La biblioteca era diventata sede di concerti e di attività musicali per bambini nelle quali fui coinvolta. E che mi permisero di scoprire un lato fino a allora sconosciuto di me, facendomi diventare la voce recitante di fiabe musicali. C'era una volta un mondo abitato solo da animali. Gatta Sofia e il saggio Cattone si guardarono. Saggiugattoni, che cos'è? Mia cara Sofia, non lo so proprio. E si guardarono con molta attenzione. In amicizia la loro vita fu tutta una festa in musica! La musica che all'inizio mi era sembrata respingermi mi stava ora conquistando. Mi aveva aperto le sue porte, accogliendomi come faceva ogni giorno con i tanti utenti, grandi e piccoli, della biblioteca musicale Andrea della Corte.